Qual è l'agenda di oggi? Per capire quali sono le applicazioni e le implicazioni processuali della, della cosiddetta prova informatica è necessario avere delle coordinate di base su cosa vuol dire prova scientifica e su quali sono i rapporti fra scienza e processo, perché questi temi non riguardano esclusivamente il... La, gli aspetti appunto probatori legati ai reati informatici ma in generale eh, tutti quei casi nei quali eh, al giudice eh, viene presentata la cosiddetta novel science cioè un eh, ritrovato una, una scoperta una nuova teoria che dovrebbe fondare eh, le basi del giudizio di, eh, di responsabilità il tema si è formato in Italia essenzialmente attorno alla prova informatica e da un po' di tempo anche rispetto alla prova genetica e da ultimo eh, si stanno manifestando dei sta manifestando la tendenza eh, a cercare di, di far entrare nel processo penale anche le neuroscienze come eh, disciplina che sarebbe in grado di eh, aiutare il giudice a decidere in particolare quest'ultimo discorso delle neuroscienze è eh, estremamente pericoloso perché quello che fanno, quello che si pretende di fare con le neuroscienze è sostanzialmente stabilire la responsabilità di un soggetto leggendogli il pensiero cioè rilevando l'attività elettrica del cervello e quindi associando al, alle zone eh, legate alla, alla menzogna piuttosto che alla verità la rilevazione del, di un dato oggettivo, questa è la teoria che cerchiamo di vendere, e eh, dunque la, la non necessità del, sostanzialmente del, del, del processo o dell'avvocato. Quindi capire il tema del rapporto tra prova scientifica e processo è anche un, um, un elemento che servirà a prescindere dagli aspetti strettamente legati ai reati informatici. Uh, Detto questo passeremo all'analisi all eh, delle tecnicalità eh, della, della raccolta della, della prova informatica e della, loro, eh, della sua valutazione eh, sia in termini difensivi eh, e quindi durante le indagini preliminari sia dal punto di vista poi della definizione di una strategia eh, dibattimentale. E, eh, in ordine sparso poi ho raccolto una serie di casi e di questioni processuali in parte appunto come vi dicevo derivanti dal, dall'esperienza e in parte raccolti analizzando la, la giurisprudenza e altri, eh, mh, altre indicazioni che sono che ho raccolto nel corso degli, degli anni qual è la uh, funzione della prova uh, scientifica voi sapete che una delle più grosse eh, fictio juris del nostro sistema è che il giudice sia peritus peritorum. La realtà ci dice in real che il, eh, spessissimo, a meno che il giudice non abbia per sue eh, conoscenze personali eh, una determinata de dimestichezza con un, con un tema particolarmente tecnico, si appoggia al CTU. Sapete che c'è tutta la problematica, tutta la giurisprudenza che ha analizzato il potere e dovere del giudice di eh, discostarsi dalla consulenza tecnica quando lo ritenesse necessario, ma la realtà dei fatti è che eh, con una estrema frequenza c'è eh, una delega al consulente tecnico della decisione sostanziale della, della materia. Il CTU da questo punto di vista opera a tutti gli effetti o dovrebbe operare come una sorta di mediatore eh, culturale. Dovrebbe cioè mettersi in mezzo fra la conoscenza e la deliberazione. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il CTU non dovrebbe decidere, eh, se volete civilisticamente un po' il ruolo del 696 bis, il CTU non dovrebbe decidere ma dovrebbe individuare quegli elementi di conoscenza eh, e, e farlo in modo neutro evidentemente, tali per i quali eh, le parti, non soltanto il giudice, eh, diventano in grado di poter eh, valutare eh, in modo più concreto la, eh, la propria strategia. Se tutto questo discorso in un ambito civilistico può avere una sua, una sua dignità, eh, nell'ambito del procedimento e del processo penale la logica, come sapete, è totalmente diversa. Da difensori, io parlo essenzialmente nella prospettiva del difensore dell'imputato, non del, eh, del difensore di parte civile. Eh, nella prospettiva del difensore eh, dell'imputato, come sapete, l'approccio è considerare il processo penale come un, eh, come un groviera, cioè eh, una, una serie di fatti eh, pieni di buchi che mentre il pubblico ministero ha l'interesse a, a tappare per creare una, una, una, una narrativa coerente, l'avvocato ha, nella peggiore delle ipotesi, eh, l'interesse a eh, lasciare lì. Più buchi ci sono, più è carente la narrativa, più, quantomeno sotto il profilo del secondo comma dell'articolo 530, eh, si può articolare una difesa. Nel corso del tempo però, eh, come saprete, visto che eh, praticate eh, le, le aule penali, eh, la realtà è che ai difensori viene sempre più richiesta una difesa attiva e quindi utilizzare un approccio basato su, semplicemente sulla carenza delle indagini del pubblico ministero diventa sempre più complicato, perché il retropensiero, il non detto, ma che poi trova eh, spesso conferma nelle aule è che eh, o l'imputato eh, si difende attivamente o sostanzialmente è colpevole o quantomeno la, la difesa basata sul... Eh, scusate continuano ad arrivare i vostri colleghi... Eh, o quantomeno la difesa basata appunto sulla eh, inattività o sull'incompletezza dell'attività del, del pubblico ministero funziona sempre meno. Ce la facciamo? Siamo a 53. Quindi quali sono i dati di esperienza? Che eh, spesso il giudice è, è molto più incline verso il pubblico ministero. Noi siamo abituati a vedere la, la giustizia come eh, vendata, se andate alla Corte Suprema di Tokyo, è capitato durante un soggiorno di studio, e vedrete che lì la, la giustizia è eh, senza benda. E quando ho chiesto al collega che mi, aveva, che mi ospitava eh, come mai, quale fosse il motivo del, di questa differenza sostanziale rispetto alla, alla visione tradizionale della giustizia, la sua risposta è stata Beh, da noi la giustizia ci deve vedere molto bene è un approccio culturale totalmente differente, eh, che si sposa, lo dico fra parentesi, eh, eh, che si sposa con una concezione della responsabilità penale che è a 180 gradi rispetto alla nostra, perché molto rapidamente quello che succede in Giappone è che la persona viene eh, arrestata, viene messa per 20 giorni, fino a 20 giorni in in custodia cautelare senza possibilità di parlare con, con nessuno e quando confessa va al, al processo. Infatti in Giappone la percentuale delle condanne è qualcosa che si avvicina al 99.90 e qualcosa perché nella sostanza il processo diventa sostanzialmente eh, definire e quantificare la pena. E addirittura mi eh, dicevano eh, dei colleghi che Difendersi è malvisto dalla, dalla Corte che aggrava la pena proprio per avere eh, appesantito il ruolo della giurisdizione. Ed è anche complicato trovare consulenti perché, eh, verso la difesa, insomma, c'è una sorta di eh, pregiudizio eh, culturale. Eh, potreb vi potrebbe sembrare che il, questo sistema sia lontano anni luce dal nostro però l'esperienza dimostra che sempre più spesso, eh, in modo lento ma costante, eh, stiamo andando verso questa forma di, eh, di valutazione della difesa penale, per cui difendere comincia a essere quasi un, un fastidio. Perché vi dico questo? Perché nel caso del penale tecnico e non soltanto del penale informatico, ma in tutti quei casi nei quali le valutazioni e le componenti extragiuridiche hanno una importanza fondamentale ai fini della strutturazione della difesa, è proprio la, eh, la capacità di, di padroneggiare questi elementi extraprocessuali, extragiuridici, a fare la, la differenza. Nel caso della scienza in generale il giudice non è particolarmente, non è spesso, ripeto, a meno che non ci siano casi eccezionali, ma il giudice non è in grado di capire le complessità della scienza e quindi rimane privo di strumenti di fronte a eventi che non riesce a spiegare o che si presentano come controintuitivi dal punto di vista della, della percezione. C'è però infine un dato di esperienza che eh, supera tutti quelli di cui abbiamo parlato e cioè che contro la forza la ragione non vale. Come avvocati in realtà l'unica eh, arma che abbiamo è appunto quella della ragione e di fronte eh, abbiamo un, un potere che quando non eh, non riesce a superare la, la razionalità di, di una tesi difensiva, a volte forza la mano con dei provvedimenti francamente discutibili, come vedremo nel corso di questo, di questo incontro.